Buongiorno, oggi impareremo a disegnare le iperbole. Dobbiamo però prima fare un passo indietro e parlare di sezioni coniche, dette anche semplicemente coniche. Esse sono chiamate così perché possono essere ricavate dall'intersezione di un cono con un piano. L'origine delle coniche si trova nella geometria dell'antica Grecia. Secondo la leggenda, Menecmo le introdusse nel IV secolo a.C. utilizzando tre tipi di cono: ottusangolo a acutangolo e rettangolo. In tutti i casi il cono è tagliato da un piano che è perpendicolare a una delle generatrici. Circa un secolo dopo Apollonio cambia prospettiva, proponendo la costruzione di tutte le coniche da un solo tipo di cono, il cono retto a doppia falda, modificando l'inclinazione del piano. Questa divenne la visione tradizionale, utilizzata ancora oggi. Confrontando l'angolo al vertice con l'angolo di inclinazione del piano, ci sono tre casi possibili. Se l'angolo di inclinazione è maggiore di quello al vertice, il piano secca solo una falda del cono, ottenendo una figura chiusa, l'ellisse. In particolare, se il piano è perpendicolare all'asse del cono, si ottiene una circonferenza, che quindi è un caso particolare dell'ellisse. Se l'angolo di inclinazione invece è uguale eh, all'angolo al vertice, il piano è parallelo alla generatrice e interseca il cono in una sola falda, ma si ottiene una curva aperta, detta parabola. Infine, se l'angolo di inclinazione è minore dell'angolo al vertice il piano secca entrambe le falde del cono, generando una curva aperta, questa volta a due rami, chiamata iperbole. L'iperbole è proprio la curva che vogliamo disegnare, dunque conosciamola meglio. La sua definizione è la seguente. L'iperbole è il luogo geometrico dei punti del piano, per cui è costante il valore assoluto della differenza delle distanze tra due punti, detti fuochi. Ciò che vogliamo fare oggi è disegnare l'iperbole utilizzando un apposito strumento chiamato iperbolografo a filo. L'iperbolografo a filo è una struttura costituita da un piano d'appoggio a cui è stato fissato un foglio di carta, un'asticella in legno e un filo inestensibile. L'asticella ha due fori. A uno dei due si fissa un perno, che sarà il primo fuoco dell'iperbole e funge da centro di rotazione dell'asticella, mentre il secondo, al secondo viene fissato il filo. All'altro estremo del filo è fissata una puntina, che è il nostro secondo fuoco. La fissiamo dunque in un punto qualunque del piano. Tendiamo il filo, dobbiamo far scorrere un pennarello lungo il filo mantenendolo aderente all'asta e in questo modo genererà la rotazione dell'asticella. Quindi il pennarello traccerà proprio un'iperbole. Se il filo è più corto dell'asta, si disegna il ramo di iperbole relativo al fuoco F2, mentre se è più lungo, quello relativo a F1. Ma come facciamo a essere sicuri che la curva disegnata sia effettivamente un'iperbole? iperbole? Modellizziamo il nostro strumento in GeoGebra per vedere meglio. Per rappresentare il nostro iperbolografo filo in geogebra iniziamo fissando il fuoco F1 e la nostra asticella che ha come secondo estremo il punto A, l'asticella a lunghezza L. Consideriamo poi il secondo fuoco F2 in un punto qualunque del piano e il punto P appartenente all'asticella. A questo punto possiamo rappresentare il filo attraverso due segmenti, il segmento AP, di lunghezza G, e il segmento PF2, di lunghezza I. La lunghezza totale del filo, detta F, non sarà altro che la somma di G più I. Consideriamo ora la distanza di P tra i due fuochi. La distanza F1P non è altro che l'intera lunghezza dell'asticella meno la parte di filo che rimane adiacente a essa, mentre la distanza PF2 non sarà altro che I. Consideriamo ora la definizione di iperbole, quindi andiamo a calcolare il valore assoluto di F1P-F2P. Essa è uguale al valore assoluto di L-G ancora meno I, e raccogliendo gli ultimi due termini avremo L meno G più I ma G più I è uguale per definizione a F e quindi otteniamo il valore assoluto di L meno F ovvero la lunghezza dell'intera assicella meno la lunghezza dell'intero filo questa grandezza è indipendente da P e quindi rimarrà costante al variare della posizione di P attivando la traccia per P possiamo rappresentare la curva percorsa dal nostro pennarello sul foglio, che ora sappiamo essere con certezza un ramo di iperbole. Infine, con l'apposito strumento in geogebra, possiamo disegnare l'intera conica corrispondente.